Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette di pane e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate lesse, pan pangrattato aromatizzato, uova, sale, pepe, parmigiano, pecorino e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano.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 Aggiungere le patate, il pan grattato aromatizzato, le uova, il pepe e il sale ed azioniamo il bimbi per un minuto. A velocità 4. Il composto è pronto, formiamo le polpette. Formiamo le polpette. Prendere un po' di impasto. formare una pallina passarla nel pan grattato schiacciamola leggermente e posizionamola su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto del composto una volta formate tutte le polpette cuocerle o in abbondante olio caldo fino a doratura oppure in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 20 minuti irrorandoli con un filo d'olio polpette di pane e patate grazie e alla prossima ricetta